Mi puoi fare un caffè, per favore? Ecco il caffè per il nostro archeologo! Grazie mille! Ma va? Ma sei davvero... Sei davvero un archeologo? Sai che io ho questa passione per le cose, per i misteri, per le cose che non si dicono, tutte le cose no, che si nascondono, che la gente non ti vuole far sapere, no? Che pensa, per esempio, ho letto l'altro giorno sul giornale che hanno trovato quest'ossa, che mm -hmm. praticamente hanno detto che sono umane, no? Mm -hmm. Di uomo. E Però erano praticamente lunghe tre metri, no? E allora non, non si capisce bene, no? Che Poi immagino anche voi tutte le cose che trovate, che però strane, che non vi fanno dire perché tentano di insabbiare le cose, no? La chiesa, le lobby, i partiti politici, mm. quelli non politici. Ma tu pensi davvero che se io trovassi delle ossa di un gigante mm. non andrei in giro a gridarlo a tutti? perché, voglio dire, ai giornali, alla televisione, eh. sarebbe una grande scoperta, no? E poi con, con la scarsità di soldi che ci sono, io svolto se trovo le ossa di un gigante, ah. quindi non ah. c'è verso di tenerlo nascosto una cosa del genere. Tu dici? Fidati, ah. nessun complotto. Ah, e poi già che... Mh, praticamente volevo farti mh, questa domanda. Allora, c'è una mia amica che ha questi vasi antichi nella sua villa, mm. in collina, no? E gliel'ha dati suo nonno. Suo nonno una volta girava mm. per la campagna, ha trovato questi vasi antichi mm. e gliel'ha messi lì, no? Okay. E... no, niente, questa mia amica si chiedeva se li può ottenere. Allora, è semplice. Sì. Mm. Se... È un'eredità che viene dal sì. nonno e se il nonno se, ne è, se li è procurati sì. prima che entrasse in vigore la legge sui beni archeologici allora basta che vada in soprintendenza, presenti i giustificativi, le prove e la cosa si risolve lì, lei potrà tenerli e disporne liberamente. Eh ho capito, ma se questa mia amica non avesse le prove... Allora è un pochino più complicato, ah. eh, la cosa che consiglio è di andare lo stesso in soprintendenza, sì. denunciare di avere la custodia di questi materiali, sì. dichiarare che vengono da un'eredità sì. e a quel punto la soprintendenza farà una perizia dei materiali, ne valuteranno il valore storico sì. ed economico e è possibile che o questi materiali vengano incamerati dalla superintendenza per andare in un museo oppure certe volte eh. ci si mette d'accordo e allora al proprietario attuale viene lasciato il diritto di custodia purché lui ne garantisca eh, la conservazione perfetta ovviamente sì. e possa permettere agli studiosi di accedere a questi vasi dipende un po' dal valore storico che questi materiali hanno Ah, ma poi c'è un'altra cosa che ti, devo, che ti devo chiedere, perché questa cosa mi ha proprio stranito un sacco, che praticamente mm. ho letto sul giornale, che hanno trovato in Val di Susa questa cittadina preis preistorica, credo, mm. e c'erano pure dei resti di dinosauro, perché pare che ci hanno trovato la prova mm. che i dinosauri, gli esseri umani, a un certo punto... Convivevano il dinosauro stava dentro casa no? hanno trovato queste ossa dentro casa ah, e. scusa scusa, sento che, che mi vibra il cellulare in macchina, quindi scusa, scusa davvero? Però tu segna questa cosa, io... perché cioè, comunque e, avevano torno. delle case, no, ma avevano delle case piccole, i dinosauri comunque erano alti.